Giuseppe Garibaldi, dopo due mesi di ritardo sulla data fissata, parte finalmente dal Brasile, diretto verso l'Italia. È il 1848 e qui occorre ricordare almeno sommariamente che cosa sta accadendo nel 48 nella penisola italiana. A marzo, dopo le cinque giornate di Milano, è cominciata la prima guerra di indipendenza combattuta dal re Carlo Alberto di Savoia e dai suoi alleati contro gli austriaci. A maggio le battaglie di Curtatone, Montanara e Goito segnano le vittorie dei piemontesi, ma poco dopo Radetzky preme e conquista Vicenza. La linea del fronte si allunga e questo la rende debole. Garibaldi intanto sbarca finalmente a Nizza, ma ha fretta di arrivare al fronte, perciò si dirige subito a Genova. Nonostante l'accoglienza trionfale, non c'è unanimità. I mazziniani, seguendo la loro linea repubblicana, diffidano dell'iniziativa che porterebbe a un ampliamento del Regno di Sardegna, non certo all'indipendenza italiana. Mentre per Garibaldi, Bisogna fare ogni sforzo possibile perché gli austriaci siano cacciati dal suolo italiano. Bisogna quindi essere fortemente uniti. Non si aprano discussioni sulla forma di governo, dice. L'unica questione del momento è la cacciata dello straniero. Perciò dura di obbedire a Carlo Alberto e di combattere per lui. Ma che cosa succede? Nel frattempo, con l'armistizio tra Austria e Regno Sardo firmato dal generale Salasco il 9 agosto 1848, la guerra di indipendenza si ferma. Rivaldi continua però a combattere. La sua è una sorta di guerriglia, con la quale però tiene in scacco sei brigate dell'impero austriaco, anche se alla fine deve fuggire. Fugge prima verso la Svizzera, poi attraverso la Francia a Nizza, torna a Genova, da lì a Livorno e infine a Roma. Cosa sta succedendo a Roma? A Roma è stato cacciato il Papa ed è stata creata la Repubblica Romana siamo nel febbraio 1849 e a marzo si riprendono le armi per proseguire la guerra di indipendenza. Arriva però un'altra sconfitta a Novara. Carlo Alberto abdica, cioè si dimette, e lascia il posto al nuovo re suo figlio, Vittorio Emanuele II. A Roma, invece, la Repubblica Romana resiste. Mazzini prende il potere con armellini e saffi. Insieme formano un triunvirato. Ma a questo punto interviene la Francia di Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III, che vuole difendere il Papa per avere il voto dei cattolici, tra le altre cose. Roma viene assediata, Garibaldi tenta di fare della Repubblica Romana il centro della rivoluzione italiana, combatte, è ferito. Chi lo vede lo descrive più simile al capo di una tribù indiana che a un generale, ma anche ammirabile per coraggio e avvedutezza. Tra un combattimento e un attacco reumatico scrive ad Anita «Un'ora della nostra vita in Roma vale un secolo di vita». Anita però non riceve la lettera, è già in viaggio per Roma ed è ancora incinta. Quando poi Roma cade, i francesi entrano in città, si restaura il potere papale, Garibaldi lascia la città insieme ad Anita in un'avventura che probabilmente la riporta indietro nel tempo, vestita da soldato, parla di guerra coi soldati, è pronta a combattere, ma dove possono andare? Abbiamo visto che i francesi tengono Roma, i borbonici l'Aquila, gli austriaci controllano Firenze, Bologna, Ancona, Macerata, Ascoli e Garibaldi vuole raggiungere Venezia. Inizialmente riesce a passare tra le maglie della rete estesa dai nemici, ma poi la fuga viene ostacolata dall'arrivo degli austriaci, da ogni parte. I tentativi di spostarsi in barca falliscono, perciò bisogna ritornare a terra. Manita è pronta a combattere ancora, ma appare sfinita, in preda alla febbre. Garibaldi, con lei e l'aiuto di qualche contadino, marcia per due ore nelle paludi dell'interno. Vuole arrivare a una fattoria dove vorrebbe lasciare Anita sempre più febbricitante e debole. Ma Anita alla fine non vuole rimanere e segue Garibaldi fino all'argine del Po. Viene sistemata su un calessino dove è stato messo un materasso e qualche cuscino. Vanno verso un'altra fattoria dove è stato chiamato un medico. Quando Anita arriva viene sempre sul materasso, dal calessino al letto, apre gli occhi, raccomanda al marito i bambini e muore a soli 28 anni. Per paura che arrivino gli austriaci, che ormai sono vicinissimi, il corpo di Anita viene frettolosamente trasportato e sepolto in un campo un po' lontano dalla fattoria. Il corpo verrà casualmente scoperto una settimana dopo e, recuperata, la salma avrà finalmente una pietosa sepoltura. Garibaldi, Garibaldi continua a fuggire, di nuovo attraversa le maglie delle pattuglie austriache, ma ha deciso di cambiare direzione. Non andrà più verso Venezia, ma da tutt'altra parte ha scelto di dirigersi verso la Toscana. Per questo si attiva una catena di guide e di aiuti di patriotti perché bisogna passare l'Appennino per arrivare alla costa. Partendo da Mandriole, dove è morta Anita, Garibaldi si avvicina a Val Bisenzio e poi piega verso sud con l'aiuto di curati, contadini, ingegneri. Finalmente arriva al mare nei pressi di Follonica a Cala Marina e si imbarca per la Liguria. Il governo del Regno Sardo però, ha però ordinato al generale La Marmora di arrestarlo oppure di spedirlo in America. Garibaldi non è stupito, accetta di andarsene, visita prima la famiglia e incomincia il suo secondo esilio che dobbiamo riassumere perché troppi sono gli spostamenti e le avventure. La prima tappa è Tunisi, dove Garibaldi ha degli amici, ma il governo non lo vuole. Sosta allora a Cagliari, con i suoi compagni di esilio, viene portato all'isola della Maddalena e compie le sue prime visite all'isola di Caprera, che diventerà sua. Poi si trova a Tangeri, in Marocco, dove si ferma circa un mese e comincia a stendere le sue memorie. Cerca intanto un lavoro un imbarco dunque, e un suo amico di Genova gli propone di partire per gli Stati Uniti, che accetta e arriva a New York nel luglio del 1850, paralizzato dai reumatismi tanto da dover essere sbarcato come un baule per mezzo di un paranco. Non c'è lavoro e si impiega in una fabbrica di candele impiantata da Antonio Meucci, proprio il contestato inventore del telefono. Non è però il lavoro che fa per lui. Cerca un nuovo impiego, lo trova a Lima come marinaio, da Lima si sposta verso Canton, arriva a Panama dove è esausto e tremante di febbre malariche, e riparte per Capo Orde, di nuovo a Canton e di nuovo a Lima e così via. Passano gli anni, arriva il 1854, a Washington il console sardo gli fa capire che potrebbe tornare ora in patria, che l'esilio potrebbe finire. Garibaldi allora si imbarca per Londra, da dove ha tutta l'intenzione di tornare in Italia.